Molto bene Ora assicuriamoci che il nostro nuovo amico abbia davvero intenzione di collaborare Non che poi abbia molta scelta, dico bene Oh, quello sguardo, un vero classico Grandissimo decerebrato che non sei altro Ehm... perché ad un certo punto un pupazzo di antre mi sta parlando? Mancano solo tre giorni da Halloween e non hai ancora scritto un video Perché non decidi di fare uno special simile a quello di due anni fa? Intendi quel video realizzato con un green screen orribile In cui parlavo di come si svolgeva Halloween nel mondo e a cui non gliene è fregato nessuno? Non se ne parla allora recensisci un film horror Non ne ho voglia e poi non ne ho nessuno di interessante da proporre Parla di canali YouTube creepy horror Ah oh, ti prego Una delle cose più sbagliate che si possa mai fare ad Halloween È quella di cercare un video horror su YouTube La maggior parte di questi video oscilla fra il ridicolo e il banale No grazie Ah davvero? Allora prova a dare un'occhiata al firewall che ti ho lasciato sul desktop Aspetta Sei entrato nel mio computer? Ah, in effetti c'è proprio un file Oh, mi sbagliavo Salve a tutti ragazzi e ragazze qui il vostro palmerone 98 che vi dà il benvenuto in questo nuovo palmerone sponsor una delle regole che mi sono sempre posto per Halloween è quella di non cercare e guardare assolutamente un contenuto horror e creepy su YouTube. Davvero ragazzi, la maggior parte dei video che spiccano di questa tipologia sono fatti davvero male e sono anche abbastanza cringe a dirla tutta. Ma da quando ho sponsorizzato il canale di Ian Lloyd mi sono venuti dei forti dubbi in merito a ciò. Così mi sono messo a cercare... e a cercare... e a cercare... E acce... Va bene, avete capito. Finché non sono venuti alla luce ben tre canali riguardanti la tipologia dell'horror e delle creepypasta che hanno attirato la mia attenzione. Direi che possiamo partire col primo canale. Se per caso avete in mente anche voi di cimentarvi nella realizzazione di cortometraggi horror facendo anche uso di effetti speciali, penso che il canale di Antea Bigotti faccia proprio a caso vostro. Questa ragazza porta sul suo canale Creepypasta originali, cortometraggi horror, effetti speciali e così via. Ho avuto modo di scoprire questo canale proprio grazie alla stessa Antea che ha commentato sotto uno dei miei ultimi palmerone sponsor, affermando di portare video sul genere horror e creepypasta. Io, avendo una passione nel vedere film horror, in curioso, sito ho dato un'occhiata al suo canale, rimanendo molto soddisfatto da ciò che ho visto. Vorrei citare i cortometraggi The Story of Emily, The Possession, Unknown Number, che oltre a mostrare inquadrature e montaggio niente male, fanno vedere anche come la stessa Antea sia molto espressiva e brava a recitare. Se poi volete imparare qualcosa riguardo l'utilizzo di After Effects o la realizzazione di un make-up terrificante, vi consiglio di dare un'occhiata a Horror Make-Up, Lights Out, The Strangers, Valak Make-Up o Demon Eyes. Ed infine, consiglio assolutamente di vedere cosa vedi? Raccontamelo. Si tratta di un video la cui storia è realizzata attraverso il linguaggio delle immagini e degli effetti sonori, e tale storia dovrà essere interpretata dagli stessi visualizzatori attraverso i commenti, per vedere chi si è avvicinato di più all'interpretazione di Antea. Mi piace questa tipologia di video, è un modo per far sì che il visualizzatore non si limiti solo a guardare, ma che si diverta anche ad interpretare ciò che vede e sente. Un canale YouTube horror creepy a tutti gli effetti ottimo. Ben fatto Antea Eccomi un canale che porta short films, creepypasta e teorie riguardanti il genere horror Davvero ben realizzati e anche interessanti a vedersi Parlo di Vale01 Channel un creator che è davvero fenomenale Ragazzi Le sue storie Le sue creepypasta Sono ben congegnate. Montate nei minimi dettagli E ben interpretate cazzarola Vale Fatelo dire possiede una voce profonda E adatta a questo genere di video Se non mi credete Provate a guardare Come diventare dei proxy Slenderman Attack Un avvertimento Follia natalizia E vedrete come questo ragazzo Si è portato per video Che sono davvero creepy È lui che dovrebbe avere decine Anzi migliaia di iscritti Non questo canale che è la manifestazione concreta della mer- Un ultimo video che vorrei consigliare del suo canale è Inutilnot Lo so, lo so che in questo modo potrei discostarmi dal tema di questo palmelone sponsor Anche se alla fine non più di tanto Comunque parlo in particolare di questo video Non solo perché oltre ad essere ben girato e anche abbastanza umoristico Ma anche perché questo video è 10.000 volte meglio di quella porcata di film su Netflix Che a quanto pare ci faranno due seguiti Non uno porca puttana. Per concludere, vale, vedo che hai talento per questi tipi di video Ti consiglio di continuare su questa strada perché puoi solo che migliorare Dai! Siete in cerca di un canale che porta delle creepypasta davvero ma davvero spaventose? Vorreste anche vedere dei gameplay di videogiochi fatti bene sempre riguardanti il genere horror? Allora penso che questo creator sia quello che cercavate Ovvero Giulia Gatta 97. Posso essere sincero? Già dall'avatar e dal suo nome non mi sarei mai aspettato di vedere video davvero terrificanti. Il classico esempio di non giudicare un libro dalla copertina. E che video terrificanti! Giulia Gatta crea delle creepypasta degne di far venire la pelle d'oca a chi le guarda. Non sono mai banali, le azioni, i pensieri dei personaggi delle storie vengono descritte nei minimi particolari e fanno molto emozionare, grazie soprattutto a una voce che viene adattata alla perfezione a questo genere di video. Ed è accompagnata da immagini e soundtrack selezionate e montate molto bene. Le storie all'interno di questo canale sono tante, ma se volete vi consiglio di dare un'occhiata a Black Thief, la tana del diavolo, Blue Deep Painter o Soggetto 81 che sono riusciti a farmi scorrere un brivido sulla schiena. Ma non avevo menzionato anche i videogiochi. Certamente, Giulia Gatta porta anche gameplay sugli RPG horror. Diciamo che se per caso tra un creepypasta spaventoso e l'altro vorreste farvi qualche risata, i gameplay di Giulia Gatta con tanto dei suoi infarti Bene. Ah! sono assolutamente perfetti per questo Bene gente, qui finisce il video, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace, condividete il video in modo particolare, condividete i canali da me nominati, i cui link li trovate in descrizione, per avere sempre le mie notizie seguitemi anche sui miei vari social, i cui link li trovate sempre in descrizione, e noi ci rivediamo con un nuovo video. Arrivederci e buon Halloween!